Ed eccoci alla conclusione delle nostre mini clip. Spero che queste pillole di corso vi siano state utili. Vi do un ultimo appuntamento. Ci rivedremo a due mesi dal parto per conoscere i vostri cuccioli e per sapere se vi siamo state d'aiuto per affrontare quello che è il periodo più importante nella vita di ogni coppia. Se volete potete mandarci un feedback attraverso il nostro sito che ormai conoscete. Un saluto grande le vostre ospitriche.